si gela e qui fa caldo appena esco mi viene un accidente e vedi di non farti prendere nessun accidente che mi servi viva altrimenti come farei senza di te eh dottor eh, mannaggia che siete sposato se no eh, metto la candela va bene qua è tutto pronto che faccio? no Anna vai pure che è tardi grazie ci vediamo domani ma a me dispiace lasciarla da solo. Ma ah, non sono da solo. C'è anche Cézanne con me. Comunque, eh, riso, patate e cozze l'ho messo nel forno. Speriamo che non tardi, se no... Tranquilla, Anna, sarà buonissimo come al solito. Poi, tornerà prima o poi. Come dite voi, dottor? E auguri. Pronto? Buonasera, sono Ines Bonten, scusi l'ora dottore, ma è Non si preoccupi signora, il mio lavoro. Matisse sta partorendo. Sia tranquilla, dieci minuti e sono da lei. Brava, Matisse. Brava, Matisse. Grazie, dottore. Scusi la fretta, ma sono sola qui e non so proprio come cavarmela. Credo che ci siamo. Non mi ci abituerò mai. Oui, è il miracolo della vita. Grazie mille per quello che ha fatto questa sera. Nicola, posso chiamarla per nome? Certo, ma diamoci del tuo. Anche se sentirsi chiamare per nome delle volte risulta un po' strano. Io vivo qui da solo e per tutti sono solo il dottore. Vivere da solo è un po' così. Da una parte godi dei silenzi e dall'altra affondi nei vuoti dell'assenza. Anche di sentir pronunciare il proprio nome. Se la vi Nicola... Io invece stavo pensando che sono ormai tre anni che vivo qui <ride> Sembra ieri Sarei ormai di casa? Mm. Sì, ci sto bene qui Ma non conosco nulla di questa terra La gente che ci vive Ho lasciato la Francia per seguire la mia passione per i cavalli E il maneggio, tutto ciò che conosco Incredibile, eh? Sì, ma Possiamo rimediare posso farti da guida se ti va, io ne conosco gli angoli più suggestivi, non puoi immaginarti l'incanto di questa terra, 3000 anni di storia, la terra dei messapi, giusto? giusto, qui è tutto sospeso come in un delicato equilibrio <ride> Adesso le chiederò a Anna di mettere un po' di, di accenderò un po' il camino, giusto per avere un po' la casa calda. Mm, pensi proprio a tutto tu, eh? eh ci provo. Eh, metto un po' di musica? Ah sì? Hai la pizzica? Ah, sì mm. Sento un profumino di mare È il possibile? Eh, sì, Anna ha preparato un riso a patate cozze al bacio ah, Sei proprio fortunato ad avere qualcuno che si occupa di te Già, perlomeno posso avere modo di prendermi cura di, di qualcun altro E se domani andiamo al mare? Andassimo al mare ah potremmo andare a San Pietro Bernotico, se ti va, San Pietro Bernotico... Prima però passiamo per Francavilla Fontana, la città dei Speriali, sì. sì. sì. poi verso Tocchiaroli... Modugno! Volare! E c'è il mare lì? Vedrai che sorpresa! Una torre di avvistamento in mezzo a un mare di Olivi! Va bene, va bene, mi hai convinto! In Puglia c'è il mare ovunque! No. Mm. Per me? buona ci vorrebbe un po' di pepe però resti qui sera. chi lo sa Devo dirti una cosa, ma non so da dove cominciare. Torno in Francia. Ma come torno in Francia? Che cosa vuol dire? Dico che sono anche una figlia, Nicola. E loro stanno invecchiando. E dopo potrebbe essere troppo tardi e non me lo perdonerei. Ma non ti mancherà tutto questo? Sì, mi mancherà e come. Questa terra mi ha accolta. Coccolata. Mi ha stupita. Mi piace tutto qui. Il mare trasparente, la terra rossa, gli ulivi. Il profumo degli agrumi. la gente mi mancherà tutto qui il maneggio Metis la cucina di Anna e mi mancherai tu dottore non tornerai più eh. non lo so il tempo che ci vuole Magari invece tornerò presto. Amore, scusa il ritardo. Lo so che sei arrabbiato. Non mi hai risposto al telefono. Stiamo insieme da 30 anni. Un po' dovresti conoscermi. Anche tu però... Credevi che mi ero dimenticata del nostro anniversario. Che mi fossi, vorrei dire. Mm, dovevo capirlo fin dal primo momento che in rompiscatole ma anche un grande romanticone Nicola posso chiamarla per nome dottore? sentirmi chiamare per nome da te tutti i giorni era l'unica cosa che volevo dalla prima volta che ti ho vista <ride> Nicola, Nicola, Dai, Nicola Jenna ci ha preparato un riso, patate e cozze al bacio come piace mm, andiamo, andiamo Susanna, andiamo a festeggiare e qui le tradizioni sono una cosa seria